Siria, poesia di Giuliano Leandro Loi Mi ripresento incessante Nello sterminio del finito Mentre batte all'impazzata Il cuore mio imperfetto Gioco e spazio nell'indefinito volgermi Dentro un veloce vorticare Gettandomi nell'abisso Risucchio il vuoto E, mordendo un sogno, Mi abbevero del mio piccolo mondo. Ho costellato i miei capelli Di petali leggiadri che sfoglio In un dialogo verso il mio amato mare. Io sono colei che non si ferma E nel mutamento divengo altro E in altra carne mi tramuto e la mia pelle brama e del silenzio, la pena che si alza in volo e così dell'universo cinguettio, un baleno come lo storno in terra si sfama, moribondo del suo chicco di grano,